In questo brevissimo video vorrei insegnarvi un metodo per affrontare l'ansia e la paura col sorriso sulle labbra. Però per farlo bisogna avere qualche esperienza di meditazione, altrimenti è un po' troppo difficile. Se noi proviamo a fermarci un attimo, magari chiudere gli occhi e osserviamo quello che c'è, possiamo vedere che ci sono delle cose molto semplici. Il corpo, che possiamo sentire attraverso il respiro, attraverso la propria eccezione, cioè la eh, eh, comprensione della posizione del corpo nello spazio. Poi ci sono le sensazioni date dai cinque sensi, quindi quello che ci arriva attraverso i suoni, la vista, lo, eh, il tatto, l'olfatto, eccetera. E poi ci sono le formazioni mentali, cioè quello che si forma all'interno della mente, quindi eh, pensieri, stati d'animo, eh, percezioni, eccetera. Ecco, l'ansia e la paura sono delle formazioni che si creano nella mente quando ci sono determinate condizioni. Quindi non sono qualcosa di reale, anzi, quello che accadrà nel futuro, noi veramente non possiamo in alcun modo saperlo, sono solo supposizioni. Quindi se noi riusciamo anche in questi momenti così difficili a fermarci un attimo e dire cosa c'è in questo momento, ecco c'è il mio corpo, lo sento, ci sono le mie sensazioni e le passo in rassegna per ognuno dei cinque sensi e poi ci sono le formazioni che in questo momento stanno attraversando la mia mente e una di queste è questa ansia che sto provando. Non sono io questa ansia, non è qualcosa che esiste, è qualcosa che si è formato in questo momento ed è destinato sicuramente eh, a trasformarsi e a passare. Tutto qui.